il bec becces <ride> oh cazzo merda così si è che mai me... si... non si vede niente ho oh, sentito una voce. Allora, qua ci, sono, qua ci sono i gradini E poi la luce è spaccata in faccia Non ci vedo Mi sento un bambino molto speciale Guardate che la mia maglietta uh. Non mi si vede manco per niente Se vi state chiedendo perché sto registrando la sera, la notte È perché in questo momento stiamo facendo qualcosa Visto che il giorno non faccio un cazzo Ho detto mettiamo qualcosa di interessante nel video Però... Allora praticamente l'altro giorno, cioè ieri Sono stato al compleanno di una fan E le ho fatto una sorpresa che mi sono presentato là E lei è morta Cioè nel senso si è messa a piangere E io non mi sarei mai aspettato una reazione così Perché c'erano cioè, un botto di persone Tra cui sicuramente mi dimenticherò qualcuno Vabbè c'era Aurora C'era Matteo, il grande Matteo Poi c'era Elisa, Elisa, Asia, Marta, Mattia, Gabriele E poi non mi dico E sono andato al compleanno di questa Aurora e le ho fatto questa bella sorpresa Io mi sono fatto prendere cioè per far dire da casa mia a Dal posto dove stava lei sono 94 km mi sono fatto 94 km per andare a comprare questa ragazza vabbè ci siamo seduti qua solamente per dire questo sì, non sono... però io ho paura che questa luce si scarichi però il problema è che io non riesco a vedere ecco mi sento molto Come dire uman safari quando questo oh oh tonscolino l'ho beccato questa seccatezza non è ah allora voglio farvi vedere a casa mia prendete c'è cioè, un posto Caccato addosso Pensavo di aver visto qualcuno di Malvagio Vicino a casa mia Prendi a casa mia Davanti a casa mia C'è questo posto abbandonato E io voglio fare un video Che si chiamerà Una notte In un posto abbandonato Perché è una cosa molto paurosa E molto affascinante E il cos coso È questo qui Manco per niente Voi non vedete una beatissima minchia Però io mi sto complicando. A allora, vedere non si, non si vede proprio niente. Ma se ci dormiamo, appunto una notte. Cioè, no, dormi... cioè, una notte uno possa pure svegliare una notte. Ma pensate che non c'è tipo barbone. Pensa che. Notte da barbone. No, no, no. Oh, porco due vedere. Oh, ma io ho fatto. Ragazzi, buoni ragazzi, buoni. Per favore, buoni. Bebe dovete sapere che abbiamo ordinato il sushi. Ogni volta bene viene da Milano, ordiniamo il sushi. E una volta questa qua è venuta e ci ha fatto del sushi Solo che è andata in un'altra via Ed era molto buia quella via E, e si è cacata addosso quella Ci ha chiamato, ci ha pregato Di avvicinarci a lei Perché aveva paura Se tu consegni il sushi Dovresti avere, non dovresti avere paura Lo sapete una cosa bella? Mi metto qui perché Una cosa bella è aver perso un'estate Aver perso una cazzo d'estate Anche se è agosto quindi più o meno non l'abbiamo persa Aver perso praticamente due mesi a sentirsi con una ragazza Ma poi quella ragazza da un giorno all'altro non ti scrive più E tu dici Ah Bello Vedami Che cos'è? Whatsapp mm. Io ho perso un'estate a sentirmi No vabbè due mesi a sentirmi con una ragazza Ah quindi prendi sul canale vi dovete aspettare tutti i vlog giornalieri però non solo di notte la vita Le chiavi ce l'ho io vero? Eh? Boh sì Facciamo le foto come il ragazzo che si inquadrano sola bocca non? We are bitches We are back bitches We are back bitches <ride> Cioè io voglio fare un video con YouTube. Io vorrei fare un video con Marta Osido. Io se sì, avessi saputo che ci fosse stata così tanta matematica, non avrei scelto il turistico. Beh. Sarei che... andato a. a zappare le patate, yeah, all'agrario. Marta Losedo li ha visti i miei video. Cioè, almeno uno l'ha visto. Ma secondo me l'hanno costretta. Ma sì, che, la, che, che era l'ha costretta. Dillo che sei costretta, perché sì, la è il Chiara la Riccardo. Chiara la costringe a Marta. Cioè, ora Marta io sto sulle palle. Praticamente. Per quanto la costringe, a Chiara, sì. Chiara, non va bene così, eh? Chiara così inizio a stare sulle palle, io a Marta, eh. Cioè, secondo me già gli stavo sulle palle, però. Ancora di più così. Se voi mi chiamate e io vi rispondo male, è semplicemente perché voi mi chiamate quello sconosciuto. A me quando qualcuno mi chiama quello sconosciuto E inizio a sclerare. Quindi non ci chiamate male se vi inizio a sclerare. Poi Jack. Già... Allora, già che mi chiamate quello sconosciuto, inizio a sclerare. Poi se mi chiamate pure a mezzanotte sclero ancora di più. Perché non, non è che tutto... vado a dormire, però mi dà un po' fastidio. Allora c'è stato questo ragazzino che ci ha chiamato oggi. Che gli vogliamo bene. Chi è? Ok, sto ragazzino? Però, quello cinese. No, no, no, un altro. Però ah, non sì. so perché c'è cioè, iniziato a dire vabbè tutti i calciatori Sì tutti i calciatori Sì sei il mio youtuber vabbè. vabbè. Ma che me fai conoscere Ogbonna Ogbonna Ma io non conosco Ogbonna E Cristiano Ronaldo Non, non se... che... conosco Cristiano Ronaldo Io non ma seguo manco il ma se, calcio Ma più pippa di te Cristiano Ronaldo Ma io non conosco Cristiano Ronaldo ah, Io poi non giochiamo manco a calcio Non, non nemmeno ci gusta a parte Oh sono dei ladri tiro sì, fuori il pistolone <ride> oh, erano dei ladri non lo so magari sì, è stato bello Oh bel bel metti bel bel Foglia Sì bel facciamo il bel bel bel bel bel persona bel in casa C'è stato veramente questo tra virgolette bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel e... Ma scrivi Io non mi sono tolto da quel gruppo Perché non Già sono pieno tasato dei gruppi Quindi non voglio scrivere quel gruppo Ma scritto Se non scrivi nel gruppo Ti ammazzo Già che mi scrivi così Mi stai sul cazzo ampiamente Poi dopo che mi scrivi Oh devi iscrivere sul gruppo mi continua a mettere sul gruppo dopo che sono uscito già una volta. Anzi, dopo che sono uscito tre volte. Mi continua a mettere nel gruppo. E io gli ho detto: Se tu continui a rompermi le palle, io mando il tuo numero alla polizia postale. Sì, tesoro. Io Il tesoro. E lui, lui, se è cagato addosso, io non l'ho mandato il numero. Però quando. Lui è un ragazzino, veramente un ragazzino. Ma veramente un ragazzino, ci ha avuto, ne so, 12, 11 anni per dirvi. E lui, non sapendo che io. Per farlo cagare addosso, l'ho fatto cagare addosso. E lui. Si è cagato addosso Ma. Mi ha tolto dal gruppo E mi ha chiesto scusa Poi ha detto no A me non mi frega un cazzo Che mi chiedi scusa Ormai le cose le hai fatto E le ho fatto cagare addosso Eccolo qua Hai eh. ripatto il sushi ragazzi Non è il sushi Mi sa che è mia cugina perché se ha aperto il cancello, mi sa che non è il sushi oddio, oddio. Guardate chi c'è, come sfondo No, non è vero, non è il mio sfondo, quello no. Ringa, no, Damiano, non far vedere il mio, il mio sfondo No, comunque, raga, no, sono serio Va bene che io ho scritto una volta a Marta lo sito su Disgrascia Però ho notato che molti di voi scrivete Molti For di capisana. voi, cioè molte persone scrivono nelle live di Marta E ma è vero che tu sei fidanzato con Riky? Uh -huh. No raga non siamo insieme io e Marta Se no c'è cioè... Secondo voi sarei qua con Damiano io in questo momento Cioè, <ride> cioè se fossi pensato con Marta Io sarei qua con Damiano Quindi se questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace Scusatemi se non ho potuto fare l'outro Ma te ricamere si era praticamente morta Ed era arrivato il sushi E non ci andava proprio di fare niente Se questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace Perché un mi piace è sempre d'obbligo Vi ricordo di commentare questo video con hashtag Guatemala Seguitemi su tutti i social che troverete in descrizione, vi ricordo che come ho detto già nel video, che praticamente mm, tutti da agosto, tutto agosto, ci saranno tutti i vlog giornalieri, quindi tutti i giorni ci sarà almeno un video, se ci riesco, spero di sì, ma non ne sono sicuro, quindi speriamo di sì. E il lunedì e il giovedì invece ci saranno video normali, video normali, normali, tranne domani, cioè tranne oggi, che dove avete visto questo video. Seguitemi soprattutto su Instagram che rimanete sempre aggiornati su tutto, di tutto e di tutti. Quindi direi che arrivederci.